Ciao a tutti! Oggi prepareremo la ciambella di albumi. Il tempo di preparazione della, della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, zucchero semolato, latte, olio di semi, albumi, essenza di vaniglia, lievito, sale e scorza di un limone. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando all'interno del boccale la farfalla. Mettiamo gli albumi, un pizzico di sale, chiudiamo con il coperchio il misurino e li facciamo montare per 4 minuti a velocità 3,5. Gli albumi sono perfettamente montati, mettiamoli da parte in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale, mettiamo lo zucchero e la scorza di limone. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e lo facciamo palverizzare per 15 secondi a velocità 10 Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo la farina, il latte, l'essenza di vaniglia, l'olio di semi. E il lievito. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per due minuti a velocità 5. Trasferiamo il composto nella ciotola con gli albumi. Adesso amalgamiamo delicatamente con movimenti dall'alto verso il basso. Una volta amalgamato trasferiamo in uno stampa a ciambella del diametro di 24 cm. Cuocere in forno preriscaldato statico a 160 gradi per 40-50 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La ciambella è cotta. Lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Ciambella di albumi. Grazie e alla prossima ricetta!